ciao da luci oggi faremo insieme lo scialle obattus costi è veramente bellissimo a me piace molto e non è bello solo per la lavorazione ma anche per la particolarità del filato guardate qui ovviamente tutto in camera non ci sta però guardate che bei colori è veramente spettacolare guardate è favoloso, non perché l'ho fatto io, ma è il filato che fa veramente tutto. Questo scialle io l'ho realizzato con questo bellissimo filato, infatti vedete qua si fa si vede uh, bene la, la gamma di colori, è veramente molto bello. Lavorato con un uncinetto del 3, questa uh, cake è da 200 grammi per 800 metri, io non l'ho utilizzata tutta, mi sono avanzati 35 grammi. Non ho eh, fatto uno scialle molto grande, infatti il mio è un Bactus e il lato lungo misura 145 cm, quindi la mia apertura alare. È veramente molto semplice, lo schema è lo stesso che abbiamo utilizzato eh, nella maglia Costi, appunto. Eh, L'amica Costanza Clivio mi aveva dato questa bellissima idea, aveva fatto lei una maglia con questo schema, mi era piaciuto tantissimo, avevo eh, replicato appunto la sua maglia e poi in seguito ho deciso di fare anche il Bactus. Adatto a tutte le stagioni, sia a quelle calde che a quelle fredde, dipende poi dal materiale che utilizzate. Questo qua è un misto cotone. Eh, vi dico subito la composizione: infatti è un 50% cotone e un 50% eh, poliacrilico. Eh, questo filato lo potete trovare da Merceria Italia Artisan, è della Rico Design e si chiama Cre Creative Cotton Degradé Print. Se non trovate questo filato sono assolutamente ottime anche le eh, cakes, vedete, eh, Sheepies, in questo caso io ho eh, Sheepies Whirl oppure ci sono le Sheepies. Ecco qua le ombre che sono veramente meravigliose. Queste hanno una mitratura eh, molto più ampia e vi viene anche uno scialle molto più grande. Direi che tutte le info ve le ho date. Nella box vi lascio eh, il link sia al filato utilizzato da me, sia al filato alternativo, che eh, il link diretto alla merceria. Passiamo subito al tutorial. Partiamo facendo un anellino magico. ricordatevi sempre di tirare fuori il filo perché a volte si aggroviglia quindi se voi tirate fuori il filo in questo modo lo lasciate già fuori è più facile poi ehm, tirarlo senza che si aggrovigli andiamo a fare 4 catenelle 1 2 3 4 catenelle di cui una maglia alta e una catenella di separazione ora andiamo a fare tre maglie alte all'interno del nostro cerchio magico una 2 e tre. Due catenelle di nuovo 3 maglie alte 1 2 e 3 una catenella di separazione e di nuovo una maglia alta all'interno del cerchio magico stringiamo il nostro cerchio tirando la colina in questo modo ed otten otterremo scusatemi il primo triangolino quindi la nostra base per poi proseguire vi devo specificare una cosa quindi eh, se vedete che con l'andare eh, del lavoro lo scialle inizia a curvare quindi a prendere questa forma al posto della maglia alta dovrete fare la maglia altissima quindi una doppia maglia alta perché perché dipende molto dalla vostra mano io ho una mano abbastanza morbida e quindi la maglia alta per me va bene per il bordo lungo per la partenza se invece voi avete una mano piuttosto stretta è meglio se fate eh, la maglia altissima quindi la partenza con 5 catenelle invece di 4 e poi in chiusura farete la catenella di separazione e la maglia altissima a chiudere specifico questa cosa perché molte di voi spesso eh, lamentano il fatto che lo scialle prenda una curva quindi tenda a tirare sul lato lungo quindi vi do l'alternativa io lavorerò con la maglia alta perché eh, per la mia mano va benissimo la maglia alta quindi partiamo dunque con il secondo giro andrò a fare le 4 catenelle di partenza 1 2 3 4 volto il mio lavoro in questo modo carico e all'interno del forellino che eh, creato dalla catenella vado a fare 3 maglie alte 1 2 e 3 2 catenelle di separazione nell'angolo 3 maglie alte, 1, 2, 3, 2 catenelle di separazione, 3 maglie alte, 1, 2 e 3. 2 catenelle di separazione 1 e 2 nel forellino che si crea tra il gruppetto da 3 e la maglia singola 3 maglie alte 1 2 3 1 catenella e sempre all'interno di questo spazio oppure se volete io lo faccio all'interno dello spazio se voi volete potete andare sulla terza catenella del giro precedente io entrerò nello spazio ecco qui il nostro secondo giro terzo giro la partenza è sempre uguale quindi 4 catenelle Voltiamo il nostro lavoro di nuovo gruppetto di 3 maglie alte all'interno del primo forellino 1 2 3 2 catenelle di separazione prossimo spazio 3 maglie alte 1 2 3 2 catenelle di separazione prossimo spazio quindi nell'angolo 3 maglie alte 1 2 3 maglie alte 2 catenelle 1 2 catenelle, 3 maglie alte sempre all'interno dell'angolo, 1, 2, 3. 2 catenelle di separazione, di nuovo prossimo spazio, 3 maglie alte, 1, 2, 3 2 catenelle di separazione prossimo spaziettino, quindi tra il gruppetto da 3 e la maglia singola 3 maglie alte una catenella e una maglia alta o sulla terza catenella dell'inizio giro precedente, oppure all'interno dello spazio. E così abbiamo finito il nostro terzo giro. Ripeto, se a questo giro vedete che inizia a tirare in questo modo il lavoro, quindi stringe, non va bene fate la maglia altissima al posto della maglia alta a me come vedete non, eh, non si inarca perché ho una mano piuttosto larga e quindi eh, segue la linea precisa se a voi curva fate la maglia altissima invece della maglia alta passiamo al quarto giro partiamo sempre con 4 catenelle voltiamo il lavoro e iniziamo con 3 maglie alte all'interno dello spazzettino 1 2 3 questo è l'aumento 2 catenelle nel prossimo foro lavoriamo 2 maglie alte una e due lavoriamo le maglie sottostanti così come si presentano una due tre 2 maglie alte all'interno dello spazio che segue il gruppetto da 3 1 e 2 2 catenelle di separazione ed andiamo a fare il nostro angolo con 3 maglie alte una 2 maglie alte 2 catenelle e 3 maglie alte 1 2 e 3 2 catenelle di separazione 2 maglie alte all'interno del prossimo spazietto quindi una 2. Lavoriamo le maglie alte sulle maglie alte sottostanti, 1, 2 e 3. E nel prossimo foro 2 maglie alte, 1 e 2. 2 catenelle di separazione e quindi aumento centrale all'interno dello spazio tra le tre maglie alte e la maglia singola mettiamo le 3 maglie alte 2 3 catenella di separazione maglia alta abbiamo così vedete iniziato i nostri primi due rombi laterali 4 catenelle voltiamo il nostro lavoro 3 maglie alte all'interno dello spazio 1 2 3 2 catenelle di separazione 1 e 2 di nuovo 2 maglie alte all'interno di questo spazio 1 1 2 lavoriamo tutte le maglie sottostanti una due tre quattro cinque sei 2 maglie alte nel prossimo spazio 1 e 2 2 catenelle di separazione andiamo a fare l'angolo quindi 3 maglie alte 2 catenelle 3 maglie alte ripetiamo su questo lato ciò che abbiamo fatto sull'altro quindi 2 catenelle 2 maglie alte lavoriamo tutte le maglie sottostanti dopodiché 2 maglie alte facciamo l'aumento appunto nell'angolo quindi lavoriamo specularmente al lavoro fatto su questo lato come vedete abbiamo ingrandito eh, il nostro rombo siamo arrivati alla misura più ampia del rombo e dovrete avere 11 maglie alte siamo partiti con 3 7 11. ora andremo diminuendo partiamo sempre nello stesso modo 1 2 3 4 catenelle voltiamo il lavoro e facciamo le nostre 3 maglie alte nel primo foro 1 2 e 3 2 catenelle di separazione ed ora in questo foro, nel prossimo andiamo a fare 3 maglie alte perché andiamo a creare la punta del nuovo rombo: 1-2 e 3. Due catenelle di separazione. Saltiamo le prime due maglie nella riga sottostante e sulla terza andiamo a fare una maglia alta una maglia alta sulla quarta una maglia alta sulla quinta una sulla sesta una sulla settima una sull'ottava e una sulla nona saltiamo le ultime 2 maglie con 2 catenelle di separazione nel prossimo spazio 3 maglie alte 1 2 3 2 catenelle di separazione Andiamo a fare l'angolo. 1. Scusate. 2. 3. 2 catenelle. 1. 2. 2 catenelle nel prossimo spazio 3 maglie alte 1 2 3 2 catenelle ed ora saltiamo le prime due maglie e procediamo come dall'altro lato quindi andiamo a fare 7 maglie alte 2 3 4 5 6 7 saltiamo le ultime due con due catenelle e facciamo 3 maglie alte nel prossimo foro 1 2 3 2 catenelle di nuovo 3 maglie alte tra il gruppetto da 3 e la maglia singola 1 2 3, una catenella e maglia alta. Come potete vedere, cosa stiamo facendo? Abbiamo iniziato a decrescere con i due rombi centrali e abbiamo già preparato le punte per altri rombi nuovi. Quindi ora dobbiamo andare avanti a far crescere quelli nuovi e diminuire quelli già esistenti e lo facciamo in questo nuovo giro. Sono già partita con le 4 catenelle, volto il mio lavoro e faccio le tre maglie alte nel primo foro. 1, 2 e 3. 2 catenelle ricordate sempre le catenelle di separazione sono sempre due ora dobbiamo fare crescere questo quindi qui le maglie saranno due una e due lavoriamo le maglie sottostanti una due e tre e due anche nel foro a seguire una e due ecco qua vedete stiamo ingrandendo il nostro nuovo rombo però nel frattempo dobbiamo rimpicciolire quello già esistente quindi due catenelle saltiamo due maglie e andiamo a lavorare le tre centrali una Due e 3 Due catenelle. Di nuovo due maglie alte nel prossimo foro. Una. E due. Lavoriamo le tre maglie sottostanti. Una. Due. 3 2 nel foro a seguire una 2 facciamo le due catenelle di separazione andremo a lavorare il nostro angolo così come fatto precedentemente e lavoreremo a specchio l'altro lato quindi negli eh, spazi 2 maglie alte tutte le maglie alte sottostanti, due maglie alte e solo le tre centrali del rombo precedente. Vedete? Abbiamo fatto 3, 7, 9, 7, 3. Quindi ripetiamo la stessa cosa dall'altro lato. Ecco qui, vedete la conclusione. Ora inizia a vedersi bene il disegno e dovrete soltanto usare il disegno come schema per andare avanti vi faccio vedere quello che è l'ultimo giro della sequenza perché poi ricomincerà da capo ogni volta quindi vi faccio vedere l'ultimo giro della sequenza e poi vi faccio vedere come attaccare la nappina direttamente all'interno del nostro scialle allora partiamo sempre con le nostre quattro catenelle voltiamo il lavoro e tre maglie alte all'interno del primo spazio una due tre due catenelle e di nuovo due maglie alte all'interno dello spazio Ora andiamo a lavorare tutte le maglie sottostanti perché stiamo ingrandendo il nostro rombo. Quindi 1, 2, 3, 4, 5. mi chiedo scusa ma questo cotone si apre un po è un, un cotone che uso come campione e si apre un pochino quello che uso per fare i campioni 2 maglie alte 12 2 catenelle e con queste 2 catenelle andiamo a saltare interamente le tre maglie sottostanti. Quindi passiamo nel prossimo foro con due maglie alte: una e due, in questo modo andiamo a separare, vedete interamente il nostro rombo. Fatte le due maglie alte, lavoriamo le sette maglie sottostanti. 1 2 3 4 5 6 Sette. prossimo foro 2 maglie alte 1 2 2 catenelle e andiamo a fare l'angolo vedete abbiamo chiuso questo rombo l'abbiamo chiuso in questo modo quindi scavalcandolo totalmente con le due maglie alte e siamo arrivati all'apice dei due rombi piccoli l'apice che è con 11 maglie alte quindi dal prossimo giro qui creeremo la punta di un nuovo rombo qui creeremo la punta di un nuovo rombo e ovviamente qui creeremo la punta di un nuovo rombo inizieremo a stringere i due rombi laterali quindi ad ogni giro i rombi diventeranno sempre di più perché abbiamo aumento centrale, aumenti laterali. Vedete che tende, ve lo faccio vedere in questo modo, vedete che tende a curvare. Se tirandolo in questo modo non rimane dritto... È Proprio quello il caso di fare maglie altissime invece che maglie basse? Quindi, la prima maglia la sostituiamo con maglie altissime al posto eh, della semplice maglia alta. Io proseguo da questo lato e vi faccio vedere appunto l'ultimo giro dove creeremo: ecco, le no i nostri eh, rombi che da uno sono diventati due e adesso andiamo a farli diventare tre. Siamo quindi arrivati al eh, ottavo giro, partiamo con il nono. Vi faccio vedere quindi eh, l'ultimo giro. Partiamo sempre nello stesso modo. Voltiamo il lavoro e facciamo le tre maglie alte. 1 2 e 3. Due catenelle. Quindi per eh, ricapitolare un pochino e riassumervi quando nel giro precedente abbiamo le 11 maglie alte nei fori le maglie saranno sempre 3 1 2 e 3 Due catenelle di separazione Saltiamo le prime due maglie sottostanti, dalla terza partiamo facendo 7 maglie alte 2 3 4 5 6 Due catenelle di separazione saltiamo le ultime due maglie e qui esattamente nel forellino dove sotto abbiamo concluso eh, il primo rombo andiamo a creare la punta per un nuovo rombo con 3 maglie alte 2 catenelle e procediamo come fatto per l'altro rombo quindi saltiamo le prime due maglie e andiamo a lavorare le sette centrali una due tre quattro cinque sei e sette due catenelle Saltiamo le ultime due e nel prossimo foro tre maglie alte, due e tre. Ecco qui, vedete? Abbiamo iniziato a rimpicciolire i rombi laterali e quindi ne abbiamo creati altri due laterali e un altro centrale sopra il rombo centrale quello iniziato nel terzo giro io finisco questo giro lavoreremo a specchio quindi quello che ho fatto da questo lato lo andremo a ripetere di qui vado a concludere questo giro e vi spiego come eh, continuare ecco qui io ho finito il mio campioncino perché per l'appunto Uh, sono arrivata a quello che è la fine della spiegazione, in quanto um, il lavoro è ripetitivo, sempre lo stesso, quindi si sviluppa su questi uh, 5 giri. 6, se vogliamo mettere anche quello di chiusura eh, interamente del primo rombo io ho proseguito ve lo faccio vedere sull'originale come potete vedere facendo adesso è al contrario eh, tutto un giro di maglia alta per eh, chiudere e un giro di maglia bassa niente di più semplice perché dovrete lavorare eh, maglie sulle catenelle e maglie sulle maglie quindi eh, andrete a fare l'angolo nel medesimo modo gli aumenti laterali come vedete andranno avanti nel medesimo modo fino alla fine dopodiché farete il giro di eh, maglia eh, bassa la parte eh, lunga del nostro battus io non l'ho rifinita a me piace tantissimo che si veda la catenella eh, mi piace proprio in questo caso che si veda benissimo che si vedano gli aumenti eh, che si veda bene comunque eh, così com'è quindi non ho voluto rifinirla voi potreste tranquillamente fare la stessa rifinitura eh, sia sui lati corti che sul lato lungo è a vostra dis discrezione Ora io vi farò vedere come ho attaccato le nappine direttamente eh, sul mio Bactus. È una cosa semplicissima, ma per chi non lo sapesse fare io ve lo faccio tranquillamente vedere. Quindi adesso andiamo a fare le nappine. Le nappine verranno posizionate nel forellino creato dalla catenella tra la maglia alta e le tre maglie alte dove si fa generalmente l'aumento come facciamo la nappina prendo il mio filo e lo doppio e triplico quindi in questo modo per quanto io voglio che sia eh, cicciottella <ride> quindi spessa la nostra nappina in questo modo io non le ho fatte molto spesse quindi vado a fare avanti e indietro per un po di giri in questo modo quando sono arrivata allo spessore che voglio ottenere taglio prendo un ago tira fettuccia di questi con la punta in silicone e non faccio altro che infilare in questo modo vedete i miei fili entro all'interno del mio forellino tiro facendo in modo da fare uscire la parte che mi serve ecco qua sembra un lavoro difficile ma non lo è quando vedete in questo modo la mia nappina la stendo bene in modo che sia bella dritta prendo un pezzo di filo voilà, lo taglio lo chiudo in questo modo e vado a fare il mio nodino per farlo più che tenga meglio faccio proprio così mi faccio passare i fili all'interno in questo modo faccio uno due tre giri quanto vogliamo farne in questo modo, poi non faccio altro che infilare l'ago tira fettuccia all'interno della nappina. Prendo questi fili, li infilo nel lago tira fettuccia e li tiro dentro. Così tiro bene, vedete, ed ora vado a tagliare i fili in eccesso della mia nappina. Quindi tutti alla stessa lunghezza, ecco qua la mia nappina è fatta ben salda alla lavorazione, molto molto carina. Poi potete eh, mettere più su il nodino, più giù, però vedete eh, la nappina è inglobata tranquillamente all'interno della nostra lavorazione. Ora andiamo al tocco finale. Ecco il mio tocco finale. L'etichetta personalizzata in ecopelle by Fungo Label. Guardate che bella è questa etichetta. Io le ho di vari colori, ce l'ho verde, ce l'ho color cuoio, ce l'ho rosa e ho deciso su questo Bactus di metterla verde perché era eh, veramente adattissima. Vedete le mie belle nappine, la rifinitura, questo tripudio di colori. Vi ricordo il filato e lo shop Merceria Italia Art guardate questo filato è meraviglioso io eh, cosa dire vi saluto vi do appuntamento al prossimo video tutorial spero che il mio tra virgolette nostro bactus costi vi sia piaciuto vi saluto vi invito a venire a trovarmi sul gruppo facebook creando con luci e pucci un bacione al prossimo video tutorial ciao